Il pezzo era un, um, un pezzo tradizionale eh, ar in armeno, eh, Hammam si chiama Bagno Turco, eh, eseguito da Mikhail Aslan, in questa caso abbiamo visto, e eh, registrato nel 2010 per eh, la casa discografica Kalan, è una casa discografica di grande prestigio e di qualità in Turchia che ra raccoglie spesso le canzoni futuristiche perse eh, in Anatolia. E, e questo pezzo parla del, um, dell'usanza dell di radunarsi in un, in un bagno turco in diversi luoghi dell'Anatolia dell la particolarità che appunto è la canzone in, in Armena e, e, è una canzone armena e della città di Dersim che per eccellenza sarebbe un po' come le nostre valli qua, la, la patria degli Alewiti. Alewiti sono un po' come i valdesi no? Quindi sì, come raccontava Negri nel suo... Nel suo... Sì, esatto, sì. esatto, Negri è molto interessato agli Elewiti. Sì, e, boh, io ho voluto trasmettere questo pezzo perché in questi giorni ci sono, stati, ci sono state manifestazioni e camminate i raduni di commemorazione in proprio Armenia eh, per ricordare quei giovani che sono morti per, per una guerra assurda. Eh, quella guerra che purtroppo pur, per fortuna abbiamo lasciato alle La nostre terra. spalle, esatto. purtroppo ha distrutto forse un pezzo di una generazione sia in Azerbaijan sia in Armenia e si è conclusa con, con un risultato terribile che adesso oltre a distruggere i territori e consegnare tutto nelle mani della Russia sta mettendo in discussione anche il, il governorship di Pashinyan che e, con tutte le critiche di, che li possiamo fare comunque era arrivato al potere eh, mandando a casa i vecchi corrotti mafiosi autoritari del, del partito ex sovietica armeno. Adesso se Pashinyan pure si mette, in, si mette in discussione pure il lavoro di Pashinyan. È molto probabile che anche a livello governativo eh, la nave si dirige di nuovo verso un porto a mosca in armenia ah, sì, queste però... non sono cose belle eh, sicuramente sì Ma almeno per, per il momento esatto almeno per il momento se non ci sarà un'altra rivoluzione arancione speriamo. Eh, sì. allora così iniziamo il, la nuova puntata di 20, minuti con, di 20 minuti di caffè turco con Muracinara. Allora, inizio, oh, questa puntata è piena di purtroppo eh, complicazioni legislative che riguardano parlamentari oppure giornalisti. In meno di due giorni la magistratura è riuscita a produrre un sacco di brutalità. Allora, iniziamo con il caso della giornalista Pedinilcare che in parte forse l'unico caso positivo. Pellin Hulker attualmente lavora come reporter per, per l'intente tedesco Deutsche Welle, e, e, però precedentemente ha lavorato per il quotidiano nazionale Giumuriet, il quotidiano nazionale di opposizione. E, ieri il tribunale che seguiva il suo caso, ha deciso di rigettare la richiesta di ottenere dei risargimenti dei danni e del, nei confronti della Deutsche Welle perché pelin ulker aveva scritto un articolo di approfondimento per il quotidiano nazionale giumuriet in turchia sul coinvolgimento di berat e sarhat al bayrak due fratelli nello scandalo fiscale paradise papers nel 2018 paradise papers aveva era un, um, uno scandalo che aveva um, svelato i rapporti tra imprenditori, politici in, diversi, in pa diverse parti del mondo e, e, e le aziende che appunto hanno dei conti correnti nei paradisi fiscali. I due fratelli in quel periodo fece fecero parte dell'azienda Child Holding e furono accusati di avere dei conti offshore a Malta. Nel suo articolo, Hülker specificò che aprire un conto offshore secondo la legge turca non è un reato. Ma per anni il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Turchia non ha pubblicato la lista dei paesi paradisi fiscali, e così il Tesoro ovviamente ha perso un sacco di soldi per via dell'evasione fiscale in atto. In questo discorso ovviamente è stato chiamato in causa fortemente uno dei due fratelli Berat al-Bairac, dato che oltre ad essere il genero del presidente della Repubblica, fino a un mese fa è stato anche il ministro del tesoro. Quello che si è messo su Instagram, su Instagram. <ride> esatto. Berat al-Bairac e, e Sarat al-Bairac, due fratelli, lavoravano per eh, Childe Holding che, che aveva appunto un conto, eh, offshore sostanzioso a malta che è un paradiso fiscale per eccellenza ciao holding è una delle grandi, azi grandi aziende del mondo ehm, e controllo ovviamente una buona parte dei media in turchia ed una delle aziende che vince più appalti a livello nazionale felin pelina appunto la nostra giornalista adesso non, non, deve, non è obbligata a pagare risarcimento dei, dei danni a questi due fratelli. Ma è stata contemporaneamente denunciata anche dai figli dell'ex primo ministro Binali Ildrem, perché nel suo articolo parlava anche del loro conto corrente offshore a Malta. In questo caso, eh, la giornalista è stata condannata a 8.660 eh, lire turche e un anno un mese di carcere. La causa è, è ancora in corte d'appello, quindi in parte una, positi una notizia positiva e in parte una, una notizia negativa per eh, la reporter Pellin Wilkher. Il, il, il Poi passiamo alla seconda notizia che riguarda l'arresto... Ma, com mai, ma come mai è successo? Per cui questa volta è andata bene... Cioè... Eh, è un errore della magistratura turca. Ci sono sempre ancora purtroppo dei terroristi infiltrati nella magistratura. Eh. Il nostro presidente deve ancora finire di pulire tutto. Sì, con tutti. la candeggina. <ride> Arrestata Leila Gyvenne. Eh, Leila Gouvenne è nato nel 1964 in Turchia Cogna, ex parlamentare del Partito Democratico dei Popoli. Ricordiamoci attualmente il secondo partito politico parlamentare dell'opposizione, dell eletta nella tornata elettorale del 2018 e non ha avuto la possibilità di fare il suo giuramento perché è stata subito arrestata. Nel mese di giugno del 2020 eh, eh, le è stato tolto a diritto il diritto di diventare parlamentare, quindi e forse è uno dei pochi casi in cui uno viene eletto entra in carcere poi dopo un anno dicono guarda lasciamo stare i voti che hai ricevuto non diventerai parlamentare mm. l'hanno scarcerata ma lei ha perso questo suo diritto che è teoricamente dalla costruzione mm. garantita cosa succede in questi giorni prima di tutto continuiamo a ricordare di lei lacrivan perché nel 2019 fece per gio 200 giorni il sciopero della fame Convertito in quella della morte insieme a numerosi detenuti per protestare contro l'isolamento in atto su Abdullah Öcalan che è il leader del partito dei lavoratori del Kurdistan. Nel mese di maggio di, gli avvocati di Öcalan furono autorizzati dopo un lungo, una lunga pausa per incontrarlo e dopo l'appello di Öcalan, Güven e gli altri detenuti avevano interrotto lo sciopero della fame. Il 21 dicembre, arriviamo ad oggi, Guvenne è stata condannata a 22 anni di galera e lo stesso giorno è stato emesso il mandato di cattura e lei è stata presa in detenzione cautelare proprio presso la sua abitazione. E durante il suo arresto è stato fatto un brevissimo video da, dai suoi amici e colleghi fuori dalla sua porta di, di abitazione e le parole di Leila Guivain sono abbastanza commoventi, e, è molto calma durante il suo arresto, si veste, si mette il cappotto e dice se io avessi voluto scappare, eh, andare via da questo paese, voi non mi avreste potuto tranquillamente trovare per niente, ma io ci sono rimasta, dentro o fuori continuerà a fare politica in questo paese non scappo, non vado da nessuna parte, anche perché ci vuole tanto coraggio per andare contro il tiranno. Allora, passiamo alla notizia che riguarda un altro ex parlamentare, ehm, l'ex copresidente del Partito Democratico e dei Popoli, l'ex parlamentare e, e, e, e l'ex candidato per il Presidente della Repubblica. Ostaggio politico assalato in Demirtas, che si trova in carcere da quattro anni nella città di Edirne. La grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa il 22 dicembre e ha chiesto l'immediata scarcerazione di Demirtas. Secondo la grande Camera, Ankara non rispetta l'articolo 18 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questa è la seconda raccomandazione della CEDU dopo la decisione analoga del mese di novembre del 2018. Quella volta Ankara addirittura fu condannata a 25.000 euro di risarcimento dei danni. Tuttavia ricordiamoci che qualche mese fa venne in piena pandemia in Turchia il presidente della CEDU Incontrò eh, il Presidente della Repubblica di Turchia, tenne un discorso nel, nell'Università Statale di Ankara e andò addirittura, se non mi sbaglio, a Sur, nel sud-est della Turchia, per visitare come eh, veniva ricostruita la località dopo la sua distruzione durante gli scontri del 2015. E, e riceve, ricevette, si dice, sì. sto andando bene con il mio voto, sì. okay? addirittura una sorta di onorificenza, si può dire, sì. okay? una sorta di medaglia dal Presidente della Repubblica. Sì. Sì. E, Esatto, è stata molto contestata soprattutto con una lettera aperta da parte della moglie del, del parlamentare di cui abbiamo parlato e, e la moglie invitò il presidente della Cedu a Diyarbakir dove abita tutta la famiglia dicendo eh, che lei sarebbe disposta a far vedere eh, i veri danni che hanno ha, ha causato le operazioni militari in, nel 2015 sulla città non, eh, e invito al il Presidente dell'Acedio di non andare a vedere la messa in scena. Purtroppo il Presidente dell'Acedio non ha ancora ricevuto e non ha ancora risposto. E però nell'articolo di Lini Negri di stamattina si <coughs> sì, sì che riguarda tutta la Turchia, questi, questi episodi, sia quello di sia quello della non parlamentare mai stata parlamentare, arrestata, anzi condannata a 22 anni. E dice che ci sono state delle prese di posizione, delle... Eh, richieste, eh, forti richieste da parte della comunità internazionale in particolare anche dell'Unione dell Europea eh, di scarcerare e rilasciare questi due, questi due personaggi. Sì, speriamo, anche subito dopo comunque la decisione dell'accedo, il portavoce del partito al governo eh, ha detto, mh, ha preso il microfono, ha detto che la, la richiesta è stata presentata con uno dossier da 300 pagine e quindi ci vuole un po' di tempo per leggere tutto quanto, ma eh, questa è ovviamente un, un, una figura politica che sta, eh, dice le parole che sto per, per pronunciare, la nostra magistratura farà il suo meglio, analizzerà, prenderà la sua decisione. E, e mh, quindi vedremo come andrà avanti, anche perché e ci troviamo in un paese, sto parlando della Turchia, in cui il presidente della Repubblica diverse volte davanti alle telecamere ha detto che lui non riconosce alcune decisioni addirittura della Corte Costituzionale dello stesso paese. Certo. Quindi vedremo, le, le, probabilmente la CEDU con tutte le sue. Tutte le critiche che possiamo fare nei suoi confronti eh, si è pronunciata abbastanza in una maniera abbastanza netta. Certo, 25 mila euro di risarcimento dei danni è una presa per il culo nettamente, certo. eh, però ormai tocca anche alla magistratura locale e al potere politico, in qualche maniera eh, prendere la decisione. Io penso, continuo a ripetere sempre eh, questo termine: Demirtas, penso che sia uno ostaggio politico perché è stato veramente un oppositore capace, forse è stato l'unico e il più grande oppositore capace a mettere in discussione con un linguaggio pacifico e coraggioso tutto ciò che sta combinando il Presidente della Repubblica in questi anni in Turchia. Per questo, tra virgolette, è stato pulito. E, quando venne qua a Torino Denis Ugel, il giornalista turco-tedesco che ha speso anche lui un anno della sua vita in carcere in Turchia in isolamento, e, e, a avevamo questo, parlato. È dalla Merkel con qualche caro. Probabilmente sì, e, avevamo parlato del caso di Demir Tâsh. Anche lui aveva detto che forse sarebbe stato l'ultima persona che sarebbe. Sare si troverebbe in piena libertà in Turchia. Perché è veramente un, un politico ostaggio politico e non credo che lo scarceranno molto facilmente. Anche perché Demir è un uomo di sinistra, è un curdo, un avvocato, non ha doppia cittadinanza, quindi non può essere barattato con niente esatto. e nessuno, sì, purtroppo. Allora passiamo, come, come, la, come la metà dei giornalisti, c'è certo. eh, sì, sì, sì, sì, no. esatto, sì, sono tutti purtroppo. Eh, tra virgolette, sono sfortunati. tra virgolette. Oggi sentivo la somma Marina Lalovic, dice, che diceva <ride> nella lettura dei giornali internazionali che solo la Cina ha incarcerato più, più giornalisti eh, rispetto alla esatto. Turchia. Però in, in Cina sono comunisti, quindi ci sta. In Turchia non sono no. comunisti. No, no, non ancora almeno. Beh, come come democratia ah, scherzano anche quelli. Ah, allora, passiamo all'ultima notizia. Gian Dündar, giornalista condannato a 27 anni di carcere. Tra l'altro in questi mesi, veramente, la magistratura ha lavorato quasi oh, per Gian Dündar. Gli hanno confiscato i beni, addirittura hanno tolto la casa sua dove abitava sua mamma, che non è, non è in grado di fare le sue cose da so cioè una donna è praticamente navide. ha bisogno di assistenza. Hanno tolto la casa pure a quella donna, hanno congelato tutti i suoi beni, come se non bastasse l'hanno condannato a 27 anni di carcere allora l'ex capo, ah, in in capo redattore del quotidiano nazionale <coughs> giumuriette rimaniamo sempre su questo giornale storico dell'opposizione è stato condannato a 27 anni e 6 mesi di carcere per via della notizia che aveva fatto sui trenti tir. Pieni di armi indirizzate verso il territorio siriano nel 2015. Eh, Ricordiamo ricord... bene. Esatto. Ricordiamoci che due tir in due tempi diversi nel sud-est della Turchia furono fermati dalla gendarmeria con un'operazione spettacolare, con tante di riprese, fotografie, eccetera. E, e la gendarmeria eh, aveva scoperto che i tir erano pieni di scatole. Di, di medicinali, ma dentro e sotto c'erano delle armi e, e alla guida dei tir c'erano gli agenti segreti dei servizi segreti. Le, le agenti dei servizi segreti, il caso era diventato un, una bomba. I, i vecchi consulenti eh, del presidente Repubblica e il portavoce del, del suo partito in televisione. Avevano iniziato a negare principalmente e la, mh, la notizia, <ride> l'evidenza, e successivamente la loro versione è palesemente era diventata: sì, abbiamo fatto noi, abbiamo deciso di mandare le armi in Siria. Ma uh, nelle mani degli oppositori moderati che lottano contro il regime da pacifisti, pacifisti no? Con le armi. che poi si è capito che le armi sarebbero andate nelle mani delle organizzazioni eh, armate di estrema destra turcomanni nel nord della Siria, molto probabilmente perché Ankara voleva armare alcuni gruppi in lo, in, nella loro lotta contro PED, e che sono le forze di unità popolare che in quel momento lottavano contro l'ISIS per difendere il loro territorio in Rojava. No? Che ancora adesso, anzi la notizia di un paio di giorni fa che... Putin e Erdogan sono, sono d'accordo eh, e stanno facendo pressioni entrambi su gli rimanenti eh, gruppi di eh, kurdi eh, in Siria, nel nord della Siria, perché lasciano quelle, quelle postazioni che sono eh, de definite come eh, zone strategiche e quindi devono levarsi di torno e lasciare spazio a eh probabilmente lasciare spazio a quelli che da Idlib verranno spostati lì, perché Idlib dovrebbe essere del tutto smantellato da, presenze, da queste presenze che, che probabilmente hanno ancora quelle armi lì del 2015 in mano che sono turchi. Probabile, probabile. Nell'ultima puntata in questa, in questa rubrica abbiamo parlato, eh, basandoci sulle testimonianze di un ex ufficiale turco eh, in esilio in Ucraina come la Turchia attraverso i suoi se servizi segreti appunto, servizi segreti militari, perché in Turchia ci sono nove unità di servizi segreti, stiamo parlando dell'esercito stavolta, e come raccattava le armi soprattutto dall'ex dall della vecchia Jugoslavia e le indirizzava, le indirizzava verso la Siria. alto ufficiale, se non mente, dell'esercito dell turco, in esilio in Ucraina, aveva dettagliatamente spiegato come è stato fatto il giro, in cui è molto, sono coinvolti ovviamente i paesi del Golfo che iniettavano denaro, ma anche la Russia che lasciava passare la Turchia a fare i suoi lavori sporchi. E però Negri, stamattina, appunto, nel suo articolo sul manifesto, dice che quello delle, delle armi che passavano sui tir eh, era un segreto di Pulcinella, certo, che, che eh, Jean, Jean Dündar aveva svelato ma non è che fosse ma in realtà tra l'altro se è... andiamo a vedere proprio in modo dettagliato gian d'inter aveva soltanto ripubblicato una notizia che è stata già pubblicata da un'altra realtà addirittura tra cui ci sarebbe anche la rivista heidelnek che sarebbe l'organo di stampa del partito vatan che è un partito ex maoista che è attualmente uno dei grandi sostenitori e ammiratori di erdogan Invece nei confronti di Haydn, quella rivista che ha pubblicato per primis questa roba, non è stata fatta niente. Invece Jean Dündar che ha ripreso tutto, perché nell'articolone in prima pagina del quotidiano, Jean Dündar insieme a ehm, eh, Ergun, che era il caporedattore dell'ufficio ad Ankara, avevano anche eh, parlato con un tono politico, netto e chiaro che avevano preso una posizione contro Erdogan, ovviamente dicendo tutto questo presso un giornale storico e di opposizione in Turchia. Quindi il, il, diciamo, il lavoro giornalistico di Gianluca ha acquisito un valore politico importante e poi, come tutte le, tutti i dittatori, le fissazioni personali contano un sacco. In effetti, Erdogan in televisione si era espresso dicendo quell'individuo avrà dei grossi sì, problemi con me Esam esattamente come disse qualche mese fa contro Macron sì. caro Macron tu avrai dei grossi problemi con me gli è venuto il Covid eh, <ride> co co queste sono comunque se andiamo a vedere un attimo la storia dei dittatori è, è un, conto molto, un punto molto importante le, le fissazioni proprio psicologiche personali che hanno alcune figure nei confronti di altri personaggi che altro tanto interessante. E sono Tanti i, i legami con la Cina, il ah, grande, sì. grande timoniere di sì. questo gruppo sì. di giornalisti sì. maoisti. È vero. Allora, Dündar quindi ha fatto questo articolone sul, sul trasporto, diciamo, illegale delle armi dal territorio turco verso quello siriano ed, è, ed es, era stato denunciato ed è stato arrestato nel 2015, tre mesi è rimasto in galera. Poi è stato scarcerato durante una delle sue udienze fuori del suo processo fuori dal palazzo della giustizia di Chalan a Istanbul. Addirittura in un individuo ha provato a ucciderlo in, in una maniera assurda. Due passi da lui ha sparato per terra. non su, su, sì, Questo non si capisce. E Dündar, comunque, accusato di collaborare con un'organizzazione terroristica e di fare spionaggio militare. Ok. Di aver svelato il segreto dello Stato, eccetera. Il trasporto delle armi, è, come abbiamo detto prima, è, è stato poi successivamente accettato da diversi altri esponenti del governo. Quindi, in realtà, Tindar ha parlato di una cosa che, dallo stesso governo, è stato digerito e reso pubblico. E non, non sappiamo se Dündar è stato l'elemento perché eh, anche il governo dicesse che il re è nudo oppure il governo era disposto a ammettere che il re è nudo e Dündar ha fatto soltanto il suo lavoro e per questo è stato eh, punito. Comunque, dal 2016, come hai detto anche tu, Gian Dündar si trova in esilio in Germania. e A proposito della la, la, la decisione, l'ultima decisione della, del tribunale, Gian Dündar ha parlato eh, in un canale televisivo e ha detto così. Questo non cambia nulla eh, per niente nella mia vita. Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, ossia il mio lavoro. Erdogan vuole punirmi per via del lavoro corretto che ho fatto e facendo così pensa di intimidire gli altri giornalisti presenti in Turchia. Forse questo è il pezzo più importante, perché Gian Dindar or ormai eh, vive in esilio, ha una sorta di protezione, ha perso tutto, tutti i suoi beni, i soldi in Turchia, Ehm, ah, è condannato a 27 anni eccetera eccetera quindi per gianndar il capitolo della turchia è chiuso quasi per sempre per certi versi tuttavia come dicevamo prima come tanti altri parlamentari anche ci sono tanti giornalisti in turchia che non hanno la possibilità di trovare esili e rifugio in un altro paese e non hanno doppia cittadinanza non, ha, non hanno magari anche la comodità economica di lavorare in una redazione prestigiosa e, e quindi sono meno tutelati in questa frequenza abbiamo parlato diverse volte anche di questi giornalisti che eh, son, finiscono nel dimenticatoio no? eh, mediatico eh, sono perché meno conosciuti più poveri, lavorano nelle redazioni che contano di meno ma sono delle, delle voci dell'opposizione e, e credo che punire Gian Di di turno eh, sia veramente un messaggio politico che Ankara lancia nei confronti di tutti i giornalisti che vogliono mettere il bastone tra le ruote della, della bici allora passiamo alla rubrica caffè turco eh, un piccolo uh, sarà una rubrica molto snella perché si beve l'acqua con il caffè turco le usanze un po analizzate dicono che se tu ha, ha, accetti un ospite a casa tua e gli offre caffè e se l'ospite eh, beve l'acqua che si trova accanto al caffè prima del caffè vuol dire che ha fame quindi bisogna organizzare il tavolo e preparare il pranzo, la cena, il proprietario della casa deve fare questo. Invece se la beve dopo aver consumato il caffè vuol dire che è pronto per il dolce, quindi bisogna subito presentare il dolce. Quindi sembra che il consumo dell'acqua che si presenta accanto al caffè abbia due messaggi, secondo appunto quando l'ospite beve il caffè l'acqua. Allora, eh, cosa succede, cosa succede nel, nel passato, il 24 dicembre, oggi? Nel lontano 1979 il film Suru, che, che tradotto in italiano sarebbe il Gregge, diretto dal regista Zekio Octen, vinse il grande premio del concorso cinematografico dell'Archivio Internazionale del Regno del Belgio. La sceneggiatura, ricordiamoci, fu scritta dal famoso eh, attore e regista Yilmaz Gunei, che è stato incarcerato per parecchio tempo e, e appunto durante la sua permanenza in carcere nel 78 aveva scritto questa, la sceneggiatura. Poi fuori dal centro penitenziario Zeki Octano, un altro eh, regista molto importante, aveva girato il, il film. La storia di un contadino e de, di sua moglie in, in viaggio verso la capitale Ankara, con l'intento di vendere il greggio. La particolarità del film è che durante le riprese vediamo numerose, numerose avventure negative che capitano in questa, eh, a questa coppia e, e durante il loro viaggio si vede la Turchia dell'epoca con tutti i suoi conflitti sociali, economici e politici. Il Greggio è stato doppiato anche in italiano, quindi lanciamo questo consiglio, bellissimo sì, film. Esatto, Il Mas con un altro film nell'84 vinse anche il Gran Premio di Cannes e, il ed è, esatto il muro ed è stato il primo regista che aveva la cittadinanza turca a vincere un premio del genere e, e l'ironia della sorte non so come si può dire il Guiné è, è morto in esilio a Parigi proprio in Francia sì. bon, io con così chiuderei i 20 minuti di Caffè Turco con Muracinar. e buona giornata a tutti e a tutti